E partiamo subito dalla flat tax anche per i dipendenti, ipotesi complicata, si punta sui premi di produttività, si passa poi al super bonus, novità in arrivo per la cessione del credito e ancora rimborso spese forfettario e indennità di trasferta con le regole da seguire partendo dal caso Navigator e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda l'equo compenso per i professionisti, si riparte dall'ultimo disegno di legge e le possibili novità per il 2000. 23 l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it partiamo quindi subito dalla flat tax anche per i professionisti ipotesi complicata si punta sui premi di produttività l'articolo di rosi delia e fa il punto sulle possibili novità in arrivo con la legge di bilancio 2023 sul fronte flat tax non sembra esserci spazio per i lavoratori dipendenti, stando alle dichiarazioni del vice ministro all'economia e alle finanze non ci sarebbe posto per un intervento in questo senso ma si valuta il potenziamento delle agevolazioni sui premi di produttività. Le promesse elettorali sono alla prova dei fatti, con la legge di bilancio 2023 sul fronte della flat tax prendono forma le prime novità da cui però sembrano restare esclusi i lavoratori e le lavoratrici dipendenti e quanto emerge dalle parole del vice ministro all'economia e alle finanze Maurizio Leo ai microfoni della trasmissione televisiva a quarto grado andata in onda nella serata del 14 di novembre. Allo stesso tempo si fa largo l'ipotesi di un potenziamento delle agevolazioni fiscali previste per i premi di produttività fino a 3.000 euro. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con un altro tema, quello del super bonus, le novità in arrivo per la cessione del credito. Con il decreto aiuti Quater cambiano le regole dell'agevolazione ma non quelle della cessione. Allo studio del governo però ci sono misure per sbloccare i crediti incagliati con interventi che potrebbero arrivare con la legge di bilancio 2023. Il decreto aiuti quater è in fase di pubblicazione in gazzetta ufficiale e prevede l'introduzione di un regime transitorio per gli interventi già in cantiere e la riduzione dell'aliquota della detrazione da 110 al 90% per gli interventi che inizieranno dal prossimo 25 novembre. Nelle bozze del provvedimento non ci sono esplicite modifiche del meccanismo di frizione indiretta dell'agevolazione ma non si esclude un intervento a riguardo nella legge di bilancio 2023 nella conferenza stampa dello scorso 11 novembre il ministro dell'economia Giorgetti ha chiarito che il governo è al lavoro per definire una possibile via d'uscita per i crediti incagliati. Intanto per chi riceve il credito derivante da interventi che rientrano nel super bonus resta la possibilità di portare gli importi in compensazione con altri tributi e somme dovute. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e proseguiamo con un altro tema, quello del rimborso delle spese forfettarie in denità di eh, trasferta con le regole da seguire partendo dal caso di Navigator. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sul rimborso spese forfettario che può essere classificato come indennità di trasferta esclusa dal reddito di lavoro dipendente in presenza di specifiche condizioni. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate che con la risoluzione numero 67 del 2022 analizza il caso dei navigator anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate è scaricabile attraverso l'apposito box. Passiamo all'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda l'equo compenso professionisti. Si riparte dall'ultimo disegno di legge con le possibili novità per il 2023 l'articolo di Francesco Rodorigo. L'equo compenso per i professionisti potrebbe arrivare in tempi brevi e riguardare anche chi non è iscritto a ordini. Si dovrebbe partire dal disegno di legge presentato nella scorsa legislatura con degli aggiustamenti. Questo è quanto emerge dal tavolo di confronto tra il Ministero del Lavoro e i rappresentanti di categoria tenutosi il 14 e il 15 novembre 2018 e 22 anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo ci potrebbero essere quindi rispetto al disegno di legge alcuni aggiustamenti come l'estensione compenso anche a chi non è iscritto a ordini professionali e la questione legata alle dimensioni dell'impresa che il DDL limitava alle aziende con almeno 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato annuo.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 e le nuove regole per il 2023 e poi per quanto riguarda invece gli investimenti BTP Italia perché la cedola può salire al 10% boom di ordini ultimo giorno per comprare e i numeri del giorno più 12,6 riguarda l'inflazione carrello della spesa più 12,6% è record dal 1983 e poi 10.000 che invece riguarda Amazon che licenzierà 10.000 persone anche Bezos taglia addetti dopo Twitter e Meta. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è a firma Dario Di Vico e si intitola sobrietà o consumi adesso decidono le famiglie. L'analisi parte da alcuni dati che mostrerebbero la possibilità di una recessione dei consumi che avrebbero conseguenze sul monte ore e sui livelli di attività